Care amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan che vi parla dal vivo. Ero intenzionato a fare un video per YouTube, ma innanzitutto gli ultimi miei video non hanno riscosso così tante visioni e poi eh, oggi non mi andava di prepararmi, di preparare il set per fare un video quindi siccome è da molto tempo che non faccio un radioprogramma per sprecher soprattutto un live e spero che molte e molti di voi mi seguano perché ho un interessante argomento di cui parlarvi così come nel 2013 ancora mi chiedo quante e quanti di voi eh, faranno qualcosa in questo momento o chissà che state facendo perché adesso che sono le eh, 17:13. Sì, 17:13 più o meno. Eh, chissà, forse starete starete portando i figli a scuola. Forse andate al ginnasio a fare ginnastica alla palestra, forse ritornate da scuola voi stessi, dall'università. E chissà però eh, una cosa è certa che inizia a parlare perché sprecher non è più come nel 2013 che eh, ci dava un'ora per registrare una mezz'ora dal cellulare e un'ora dal computer adesso tanto dal cellulare come dal computer ci dà 15 minuti io sono disoccupato e devo registrare gratis bene passiamo al tema del giorno scusate l'introduzione ma è per quante e quanti di voi mi ascoltino per la prima volta che non mi conoscono eh, che magari dal live saranno solo gli iscritti al mio canale ad, ad ascoltarmi che molti non parlano neanche in italiano ma magari mi ascoltano per imparare l'italiano quindi cerco di parlare chiaro e, e forte dicevo il titolo è eh, che in italia ogni anno buttiamo tonnellate non so se decine o centinaia di tonnellate o migliaia di tonnellate di oro al mare e molte e molti di voi già vi starete chiedendo soprattutto se avete letto il titolo di cosa sta parlando Sant'Enchan il sottoscritto ebbene lo aveva detto eh, piero angela non credo in super quark ma addirittura in quark negli anni 70 o 80 che eh, al contrario di molti paesi non solo eh, dell'america per esempio stati uniti eh, in alaska eh, in seattle nello stato di seattle eh, nello nell'ovest la famosa febbre dell'oro no ma anche in canada ma addirittura nel centro e nord Europa e nei paesi slavi, lo Stato vende delle licenze ai cercatori d'oro perché vadino a cercare l'oro, che eh, non tutto l'oro sta in giacimenti, in mine sotterranee, ma emerge dalle fonti d'acqua e quindi dalle sorgenti d'acqua e anche eh, dalle sorgenti eh, Dei ghiacciai, no? De, cioè eh, dai ghiacciai eh, si può sprigionare liberare del polviscolo d'oro. Quindi, in altri stati i cercatori d'oro raccolgono molto oro e quello viene immesso nell'economia. Per la microeconomia locale sarebbe eh, un, una vera manna, perché ci sarebbero centinaia di cercatori d'oro nei fiumi d'Italia che potrebbero eh, trovare una fonte di guadagno loro e di mettere oro nel mercato invece in italia ormai dagli anni 70 60 da sempre non si è eh, mai venduto una licenza a un solo cercatore d'oro praticamente senza nessun ostacolo senza nessun filtro barriera loro che i nostri fiumi e trasport, eh, viene trasport, eh, che, che sta nei, nei fiumi italiani, che viene trasportato dai nostri fiumi italiani, l'oro che viene da sottoterra da, eh, da corsi d'acqua sotterranei o da, da sorgenti di montagna, che abbiamo montagne ricche di minerali fra cui loro, eh, non viene filtrato, setacciato da nessuno e va a perdersi a disperdersi nel mare in sé non si tratta di pepite enormi o di grandi lingotti eh, che viaggiano nel fiume si tratta di polviscolo però si tratta come disse Piero Angela in un suo Quark o superquark si tratta che all'anno il Po e altri fiumi importanti d'Italia incluso il Tevere rilasciano tonnellate di, di oro e di altri metalli e minerali preziosi nel mare dove si disperde ulteriormente e quindi non si può più recuperare cioè se loro presente in un corso d'acqua e per microgrammi o milligrammi Ogni milione di metri quadrati, immaginiamoci poi quando si disperde nel mare quanti microgrammi ci saranno. Ogni centinaia di milioni eh, di metri cubi di, di acqua, quindi, una volta perso il mare, l'oro è irrecuperabile. Perché si tratta di polvere d'oro, non si tratta di, di eh, chicchi grandi come noci o come mele. Allora, immaginatevi, almeno prendendo in considerazione gli anni 70, 80, 90, il 2010, mese dopo mese, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, le tonnellate che si sono accumulate nel mare dai nostri corsi d'acqua. Veramente impressionante. Partendo da questo dato si ha che veramente migliaia di tonnellate d'oro eh, avrebbero potuto aiutare a correggere più di un bilancio pubblico nazionale e invece non si è fatto nulla in merito lo so ci sono altre cose più prioritarie però questo ci fa vedere come da sempre non da oggi o da ieri ma dal dopoguerra e forse anche da prima del dopoguerra da prima della seconda guerra mondiale da sempre eh, per esempio nel caso dei cercatori d'oro sono scarseggiati in italia eh, cercatori d'oro di fiume e di corsi d'acqua quindi da sempre ci sia stata in italia disorganizzazione improvvisazione non si siano programmate determinate cose come hanno fatto non solo negli Stati Uniti e in Canada, negli Stati Uniti nel famoso Klondike con la febbre dell'oro, ma anche in paesi insospettabili come Olanda, Svezia, Svizzera, eh, Germania, Francia, Belgio. Ci sono dei cercatori d'oro in quei paesi, non si tratta di un fenomeno massivo, anche perché quello che si guadagna è poco molti contadini poi non hanno bisogno di licenza per setacciare i corsi d'acqua che passano per i loro campi quindi in italia sappiatelo se voi avete un apprezzamento o un demanio territoriale ter terreno un campo per il quale passa un corso pluviale un corso d'acqua un fiume un ruscello avete un lago se lo setacciate loro è vostro perché viene trasportato nella vostra proprietà e quindi poi potete andare da un gioielliere da un orafo con le pepite d'oro che a volte sono piccole un millimetro perché è oro sporco non è non, non è lo stereotipo dell'oro pulito che viene già brillante come da gioielleria e sembra fango sembra fango brillante e una a volte se trovate una pepita sembra fango calcinato e sembra di rame color rame bronzo scuro calcinato bruciato si sgretola eh, fra le mani come avete visto quando gli date da mangiare ossa al vostro cane che fa una cosa calcinata perché è tutto calcio digerito bene le pepite hanno colore rame colore bronzo scuro eh, ma si sono fri friati che si, si sbriciolano e quindi eh, invito a tutte e tutti voi che avete dei campi che state in mezzadria a cercare loro nei ruscelli eh, nelle fonti d'acqua sotterranee nei laghi che stanno nel campo prima che eh, venga assorbito dalla terra o, o venga buttato a mare dai corsi d'acqua stessi e invito tutte e tutti voi che lavorate nelle vicinanze di un fiume che siete interessati a cercare loro come complemento per il vostro stipendio, soprattutto se lavorate già in corsi d'acqua in fiume eh, in fiumi oppure come complemento del vostro sussidio di disoccupazione, a riunirvi a convocarvi in internet e a firmare delle petizioni perché lo Stato italiano dia delle concessioni per cercare loro nei corsi d'acqua nei ruscelli nei fiumi perché è logico che negli stati uniti devi pagare una tassa per cercare in fiumi e in corsi d'acqua a meno che tu non abbia un campo per il quale passa un corso d'acqua però eh, le, le probabilità che qualcuno a monte cerchi loro sono alte quindi magari nel tuo campo non passa loro loro così come ci, ci occorrono delle licenze per pescare ci occorrono delle licenze per cercare loro e si comprano a periodo a stagione oppure anche per 15 giorni per 20 giorni per una settimana per un giorno soltanto ecco se lo stato vendesse licenze innanzitutto incasserebbe denaro dalle licenze per cercare loro e poi eh, loro Entrerebbe in circolo nell'economia perché uno non è che si tiene la polvere d'oro in casa, fa che ne trovi 100 grammi o un chilo che poi bisogna eh, depurarlo perché è pieno di scorie. Quindi non è se trovi due chili di polvere d'oro, non è oro puro al 100% che c'è due chili d'oro, trovi 2 kg eh, che c'ha tanto oro come zozzerie e altri minerali metalli e eh, cose varie anche terra e quindi una volta che eh, si pulisce cioè si mette tutto quello in un fornello eh, per fondere metalli e lo si manda alla temperatura progressivamente che serve per fusionare l'oro via via le scorie e gli altri metalli e si fusionano prima dell'oro quindi eh, hanno un processo per il quale non so si può pulire dall'alluminio che anche l'alluminio c'è un suo valore e si estrae l'alluminio dal forno poi si manda a temperatura per lo stagno per il piombo per il ferro per eh, anche il silicio per tutti i minerali e metalli eh, bronzo rame eh, stagno eh, no, lo stagno no è una lega, scusate. Eh, L'alluminio, il rame, lo stagno no perché è una lega, mi sono confuso. Eh, argento, eh, e fino a arrivare alla temperatura di fusione dell'oro, non si arriva subito, altrimenti assieme a loro si fusiona tutto il resto che si fonde prima. Allora si scarta tutto a, a misura che si va fusionando a temperature più alte. Perché, per esempio, eh, si manda a temperatura del ferro e si fa uscire dal crogiolo il ferro. Poi si manda a temperatura dell'oro, al, al fine, se si sospetta che ci siano altri metalli, si fusiona a temperatura inferiore ogni volta. E quando si arriva alla temperatura di fusione dell'oro, le pepite d'oro si sciolgono e si ottiene un una piccola pepita fusionata di oro puro altre scorie invece non importanti eh, si bruciano come la terra i detriti solidi le pietre eccetera quindi un invito a tutte e tutti voi a fare una petizione al vostro comune perché vi permetta di cercare cor eh, nei corsi d'acqua nei fiumi nei ruscelli nei torrenti eh, loro perché in altri paesi lo fanno e vendono licenze nel nostro come al solito si sta indietro di centinaia d'anni. Tanti saluti dal vostro Sant'En Chan. E mi raccomando, seguitemi in YouTube, che ultimamente ho caricato molti video. Ciao!